Quello che vedete nelle mie mani è un box molto particolare, una scatola che ci fa entrare in un mondo completamente nuovo e tra l'altro questa è un'anteprima assoluta. Abbiamo Asus Zenfone AR. però, La scatola è molto interessante, ma io direi di vedere quello che c'è dentro questa confezione gigantesca. Ci sono delle cose interessanti da notare, perché ci sono un clear case inside, uno screen protector tango e poi anche la compatibilità con il Google Cardboard ma vediamo di eh, aprire proprio la confezione di Zenfone eh, AR allora c'è il telefono ma girando eh, questa, eh, il coperchio della confezione ecco la prima sorpresa guardate qui dentro praticamente c'è un vero e proprio Cardboard eh, si utilizza essenzialmente prendendo eh, il telefono mettendo il eh, telefono all'interno di questa scatola vedete ci sono le eh, indicazioni su eh, come fare questa eh, particolare operazione il telefono si piazza in pratica al posto che viene indicato dal eh, disegno eh, viene creato lo spazio, come vedete, eh, che è necessario per l'inserimento e poi si mette il eh, visore nella eh, posizione frontale. In realtà, scusate sto facendo impazzire un po' eh, Francesco, il visore vero e proprio non è tanto questo della confezione quanto eh, quello che vedete in questo momento. No, in questo modo avete un eh, visore, eh, diciamo, molto semplice, molto easy, molto facile eh, per poter accedere eh, alle contenuti di eh, realtà virtuale. Diamo sempre un occhio dentro... Eh, la scatola, il caricatore con eh, super super powers, eh, le cuffiette di eh, buona eh, qualità e poi il eh, cavo di connessione con eh, USB type eh, C come modalità eh, di eh, collegamento. Ma il telefono vero e proprio, andiamo recuperarlo dalla scatola eh, dove l'avevo buttato qualche secondo fa. Eccolo, il telefono vero e proprio è questo, con un sensore di impronte eh, digitali nella eh, parte anteriore, un display Super AMOLED eh, da 5,7 pollici con una definizione elevatissima 1440x2560 pixel, c'è un ottimo rapporto tra eh, la dimensione del display e la superficie totale, siamo al 79%, ma la caratteristica fondamentale viene nella parte posteriore del telefono, guardate eh, quanti sensori di fotocamera ci sono, perché questo è il primo telefono che arriva commercialmente sul mercato con la compatibilità con il project Tango di Google ma anche con la compatibilità piena con Daydream quindi con la realtà virtuale un sensore principale da 23 megapixel un sensore di profondità e poi un sensore per tracciare il movimento tra l'altro dando un occhio a questo telefono nel complesso eh, a questo punto trovate il cassettino per la nano sim e la micro sd per eh, l'espansione di eh, memoria nella parte inferiore l'attacco per le cuffie eh, il connettore usb type c e poi l'altoparlante su questo dovremmo spendere un po' di tempo perché la qualità audio è veramente ottima c è costruito con 5 magneti con una eh, nuova soluzione eh, che dà all'audio poi lo sentiremo una eh, qualità più che elevata su questo lato invece il pulsante di accensione e il volume rocker o controllo del volume nella parte eh, superiore invece bilanciamento del eh, rumore poi vedete le parti eh, dedicate alle antenne allora eh, qual è la particolarità di questo telefono sta nella compatibilità in particolare con il Project Tango, no? e il Project Tango eh, ha già delle, eh, degli esempi che sono all'interno eh, di questo telefono. Ad esempio, nel eh, programma che si chiama eh, Measure. Eh, vedete, quando eh, io ho un, uno spazio praticamente davanti a me, adesso cercheremo con Francesco di mostrarvi essenzialmente quello che potete fare. Vedete, io punto il telefono nella parte superiore, ho messo il punto A, scendo fino a. Alla parte in basso, presumibilmente questo sarà l'angolo, vedete a questo punto io ho misurato essenzialmente eh, l'altezza di 2,7 metri, spostandomi ovviamente in un qualunque punto eh, sono in grado di eh, fare una eh, misurazione proprio grazie eh, ai sensori che sono eh, applicati al telefono. Eh, questo non serve solo ovviamente per misurazioni di questo genere eh, ci sono delle applicazioni ad esempio che sono eh, fatte con eh, software per misurare la dimensione di una stanza e mettere all'interno di questa eh, stanza dei eh, mobili eh, un esempio che viene riportato eh, ad esempio è i staging eh, vedete ci sono eh, diversi oggetti che eh, sono riportati avete la possibilità di eh, posizionare questi oggetti eh, in un ambiente eh, reale. Eh, è un ambiente, vedete, viene fatta essenzialmente la eh, scansione eh, di eh, uno spazio. Adesso mh, eh, viene fatta la misurazione dello spazio. Eh, dobbiamo lasciare eh, che eh, venga eh, fatta la. Eh, il posizionamento del contenuto vediamo se siamo riusciti a posizionarlo il contenuto adesso non so perché non appare perché eh, nelle prove che ho fatto nei giorni scorsi qui dovrebbe apparire la parte tridimensionale essenzialmente esattamente dove c'è questo eh, simbolo la parte tridimensionale vediamo di aggiungere eh, qualcos'altro di eh, aggiungere essenzialmente un eh, c'è il download delle informazioni per eh, proprio eh, l'applicazione no? vedete nel punto in cui io vado a scegliere eccolo qua vedete è stato posizionato in eh, temporale con una dimensione che è proporzionale a quella reale della stanza che è stata ripresa è stato posizionato proprio il contenuto e lo si potrebbe fare all'interno della stanza anche con sedie con non so con il phone anche se non credo che ne vorrò mai comprare uno vedete potete prendere essenzialmente un phone e posizionarlo lasciate, vedete messo esattamente con la realtà aumentata in un ambiente vero, con una proporzione delle misure che è precisa, perfetta rispetto alla realtà che ci circonda. Questo ovviamente è una soluzione molto bella 8 GB di ram con un processore che è lo snapdragon 821 batteria comunque capiente capace di diciamo farvi vivere a lungo una giornata intensa anche con questo telefonino ma l'unica cosa che vi segnalo che è l'unico problema che io ho riscontrato provandolo è che il processore scalda veramente veramente tanto questa è l'unica cosa che ci sono alcuni momenti in come si sente l'azione proprio del calore del processore. Altro dettaglio di questo eh, telefono è la fotocamera eh, frontale da 8 megapixel, invece vi ho detto che eh, quella eh, posteriore mh, che eh, è, ha una possibilità di, di mettere l'HDR eh, automatico, eh, la possibilità di gestire il bilanciamento del bianco, insomma le modalità di eh, ripresa, e il tipo di risoluzione, io ad esempio l'ho abbassata a 16 megapixel perché mi piace molto il fatto di eh, utilizzare le riprese a 16-9. Eh, potete eh, gestire la modalità manuale di riprese, vedete in questo modo potete andare a controllare eh, quelli che sono eh, molti dei eh, dettagli di gestione della fotocamera oppure avete la modalità automatica in cui la fotocamera eh, fa tutta da sé. Eh, ci sono tantissime infinite modalità di eh, ripresa per eh, la fotocamera, vi segnalo ad esempio quella eh, dedicata ai eh, bambini che vi dovrebbe permettere di eh, fissare la foto anche di soggetti non proprio inclini a eh, rimanere eh, stabilmente davanti eh, alla eh, fotocamera. Tutto questo ovviamente con eh, l'utilizzo dell'interfaccia eh, tipico eh, di asus eh, che bisogna dire tra l'altro è migliorato notevolmente lo no? vedete in questo modo con uno swipe dal basso verso l'alto avete la possibilità di eh, gestire eh, le icone di eh, gestire tutte le preferenze che avete eh, di sistema e devo dire che rispetto al passato è migliorato notevolmente per il resto poi eh, c'è la personalizzazione sempre piuttosto eh, evidente di eh, asus eh, rispetto al software invece eh, stock di android asus insomma eh, si vede sempre, cioè interviene sempre molto, eh, in modo molto eh, massiccio sull'utilizzo, eh, sull'interfaccia del. Telefono, mm, con uno swipe laterale nel, dopo l'ultima finestra eh, andate su eh, Google Now, mm, questa è una delle pochissime cose che eh, sono state mantenute rispetto eh, ad una versione stock Android, no? per il resto invece la personalizzazione è piuttosto presente. Eh, C'è anche la possibilità di utilizzare eh, dei Dream, quindi la eh, realtà virtuale nel momento in cui eh, avete un Google Cardboard oppure potete utilizzare come detto anche il eh, visore che eh, abbiamo visto precedentemente. Per quanto riguarda riguarda la velocità, io scusate, tutte le volte resetto i telefoni per evitare di mostrarvi che eh, insomma, frequento abitualmente eh, siti solo per adulti, quindi per evitare di mostrarvi tutte le estensioni che eh, vedo di solito, vedete adesso guardiamo un attimo quando la pagina è caricata, stiamo finendo il caricamento della pagina, eh, essenzialmente la gestione del telefono comunque è sempre molto eh, fluida, devo dire che il lavoro di ottimizzazione che è stato fatto è eh, veramente eh, notevole, se vogliamo anche eh, fare un lavoro, eh, facciamolo da questa parte però scusate, vi faccio perdere qualche secondo, andiamo alla ricerca di eh, tuning radio per ascoltare radio number one e per sentire anche proprio l'effetto eh, eh, de dello speaker eh, con i 5 magneti costruito davvero in eh, modo eccellente andiamo a prendere radio number one, diamo il via all'audio e ascoltiamo insieme per pochi secondi eh, l'audio disponibile allora il volume non è mai altissimo Il volume non è altissimo, però vi assicuro che la pressione del suono che viene messa, ma soprattutto la qualità anche dei bassi, ha pochi eh, avversari eh, degni eh, nel mondo degli smartphone. Cioè veramente è veramente un prodotto che, che rispetto a quello che si trova in giro ha una eh, qualità audio veramente notevole. Come detto eh, Asus ci ha messo questa soluzione con 5 magneti studiata eh, veramente molto molto bene. Questo secondo me non è un prodotto per tanti, anzi un prodotto per un pubblico eh, piuttosto ricercato, di nicchia, eh, rappresenta eh, un'avanguardia rispetto alla soluzione del project Tango, rispetto a Daydream, quindi alla, alla soluzione eh, della realtà virtuale, ripeto un prodotto di nicchia, ma molto interessante, lo si trova ad un prezzo che oscilla tra i 700 e i 800 euro, insomma bisogna essere secondo me degli appassionati del tema per eh, farsi attrarre da Zanfor, Zenfone AR.